perché tanto diciamo, vuol dire che esistono oggi gli strumenti di comunicazione, che allora non c'erano. Io ricordo che durante le emergenze l'unico strumento che io avevo era la radio no, e il rapporto con i giornalisti, tanto che durante i grandi terremoti del Fiori, del Pino, ma anche nella ricerca di Chernobyl, l'obiettivo era di comunicare con regolarità io convocavo tutti i giorni alle 11 una conferenza stampa in modo da evitare informazioni che fossero disarticolate cioè l'informazione doveva essere precisa in un certo momento e così anche le informazioni date attraverso la radio utilizzando comunicati che noi davamo alla radio, alla televisione e attraverso anche le comunicazioni che oggi si possono fare via internet e si possono fare con messaggi sui cellulari quindi in realtà oggi è cambiato tutto anche se io mantengo l'idea, ritengo che questi vanno aggiunti ma la comunicazione personale con la stampa è indispensabile cioè una comunicazione che ci consenta al responsabile di un'operazione d'emergenza almeno una volta al giorno di dare le informazioni necessarie e ricevere le domande tutte insieme per evitare la, la disarticolazione dell'informazione ecco mi ricordo che per esempio c'è una bellissima ordinanza che io conservo eh, perché succedeva che spesso l'informazione partiva da esponenti importanti del sistema di protezione civile da un generale che comandava le forze che stavano ad Avellino per esempio durante la le e a un certo punto ho dovuto fermare questo rischio perché spesso l'emozione eh, fraintendimenti possono provocare delle informazioni sbagliate tanto è vero che in quel caso ci fu un generale che disse i morti saranno più di 10.000 i telefonai e si guarda quando... adesso devi trovare gli altri 8.000 <ride> gli altri 7.000, 8.000 eravamo soltanto 2.000 grazie a Dio insomma, per, per ora erano sempre numeri pazzeschi quindi, la cosa importante è anche evitare che la emotività degli operatori della protezione civile faccia passare delle informazioni che sono disastrose perché spesso non corrispondono alla verità, corrispondono all'emozione del momento e quindi anche a una interpretazione personale di fatti che sono diversi. che a seguito di vicenda un'ordinanza. Per cui chiunque, da informazione ufficiale, generale, dovesse dare informazioni senza l'autorizzazione dell'ufficio stampa, sarà degradato con effetti immediati. <ride> <ride> Proprio per evitare che nascessero, sono ratti, i grandi quotidiani nazionali davano numeri estremamente lontani dalla verità e creavano un rapporto di emozioni superiore a quello che invece era tollerabile e anche il risultato degli, degli eventi reali che si stavano verificando. Aveva perfettamente ragione Gabriele, cioè il pericolo è che, che si verificava anche quando non c'erano questi strumenti dentro del social network. quindi in realtà eh, è un pericolo costante, cioè il pericolo che si veicoli in un'informazione che parte Quasi sempre, perché altrimenti non viene da operatori del sistema di protezione civile, ma che sono spesso influenzati da loro visione personale dei problemi. Il generale che immagina 10.000 morti non dice delle bugie per dirle, è preso dalla emozione davanti a un evento che si sta verificando e che lo portano a dare delle valutazioni che sono lontane dalla verità creando delle reazioni che sono estremamente pericolose per la gestione non solo dell'emergenza ma del rapporto con la popolazione ma anche per il rapporto di, di cittadini che non sono nella zona ma che vengono informati eh, attraverso numeri di cose che poi vengono verificate e hanno la sensazione di scarsa serietà di tutto il sistema tanto la formazione, so che si sta facendo in molte parti, devo dire che si fa più nelle zone dove, nelle aree del paese, dove si sono verificati eventi calamitosi, anche nel, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, terremote, che in regioni che sono state tranquille, perché le regioni che grazie a Dio non hanno avuto grandi emergenze nel passato, hanno meno sensibilità nel, per, per prepararsi a all'eventuale emergenza che dovesse verificarsi. Mentre noi vediamo che in Friuri, in Campania, in zona, anche in certe zone della Toscana, dove l'esperienza ha creato una sensibilità, questa sensibilità si traduce in corsi, iniziative di formazione, questo è molto importante in Umbria. In sostanza credo che dobbiamo invece uniformare sul territorio nazionale un'attività formativa, ma c'è un'altra cosa. Il sindaco è in grado di affrontare un'emergenza, sì, a una condizione, che tutte le forze dello Stato siano a sua disposizione, ma non perché lavorino sul suo territorio, ma dipendano gerarchicamente da lui, anche se funzionalmente dipendono dalle forze armate, dalla polizia, dai vigili del popolo, cioè chi opera su quel territorio deve fare capo al sindaco, non tanto per informarlo di quello che fa. Ma per ricevere ordini su cosa fare e informarlo su come possono affrontare i problemi. Questo è importantissimo e questo vale anche per la comunicazione, cioè il sindaco, l'addetto stampa del sindaco, deve essere l'unico addetto stampa che opera in, senza l'interferenza di operatori della stampa che sono di alta amministrazione, che informano di alta amministrazione. Anche questi devono essere in dipendenza del sindaco. Il problema del volontariato problema è un problema che è diventato, diventa delicato perché noi abbiamo lanciato il volontariato, i gruppi comunali di protezione civile, le associazioni di volontariato. Il vero grande problema è creare la catena di comando, perché se non c'è il comando regionale dei volontari è molto difficile poter operare perché nessuno sa che cosa fa quell'altro, ma è anche difficile la pianificazione cioè evitare che eh, due gruppi di volontari abbiano lo stesso tipo di mezzo che potrebbe essere necessario per tutti e due avendo un euro solo, insomma quindi pianificare la collaborazione, oggi il problema della catena di comando è ancora da risolvere, cioè la catena di comando, salvo alcune notevolissime eccezioni che ho verificato, in realtà la catena di comando, cioè il comando regionale dei volontari, il comando, adesso la provincia non c'è più, ma il comando provinciale dei volontari, deve essere eh, realizzato perché da lì nasce anche l'organizzazione del sistema informativo. No, è proprio un problema anche di organizzazione, perché istituzionalmente la cosa è possibile. Però la tendenza è lasciare che le associazioni di volontariato, anche loro volontariamente, le istituzioni devono intervenire per sollecitare e favorire la costituzione di catene di comando che consentano veramente al volontariato di poter operare in modo unitario e non in modo disattivo. Si, si deve imparare in tempo di pace. Siamo stati spesso costretti a impararla in tempo di emergenza, però prepararla in tempo di pace è importante, ed è importante anche per gli operatori, non interni ma esterni, cioè per gli organi di stampa, in modo che sappiano a chi ci si riferisce nel momento in cui si deve cogliere avere le informazioni e non la cerchino in modo occasionale, insomma ognuno può fare il suo servizio, va cogliendo le informazioni, ma deve sapere qual è l'informazione ufficiale perché in questo modo riesce ad avere delle informazioni che sono verificate. Beh, questi sistemi possono essere sempre migliorati perché non si può mai dire questo è il sistema perfetto. Però certamente è modificato. Per esempio, noi oggi possiamo essere in grado eh, di mandare su tutti i telefonini della gente che circola in un'area in cui si è verificata un'emergenza l'informazione necessaria per evitare di recarsi nella zona dove quell'emergenza potrebbe avere dei problemi. E quindi è parato, crea dei problemi all'organizzazione del soccorso. Oggi abbiamo la possibilità di comunicare e anche di sapere attraverso eh, i cellulari accesi quanta gente abbiamo nell'aria, quanta, quanta gente eh, o si, sta, si sta muovendo per andare nell'aria. Una volta questa informazione non potevamo avere. Beh, è importante perché il cittadino deve avere la possibilità di dare anche la sua informazione alle istituzioni perché in sostanza, e oggi è più facile di un tempo, in sostanza il pericolo che si verifica soprattutto da una fase di un'emergenza è che l'organizzazione del soccorso percepisca meglio la zona dove il disastro è più grosso. Ma ci sono delle zone marginali non marginali, marginali traducibili a parlare geografico, ma dove sono del, ci sono delle situazioni di pericolo o di, eh, direi di catastrofe avvenuta, che forse per le dimensioni minori e per il fatto che chi ha subito questa difficoltà a comunicare, perché non funziona più niente, rischiano di essere fascicolati dall'operazione di soccorso. Quindi ricordo sempre che il vero problema è riuscire ad aggiungere anche la vecchietta del casolato isolato e non lasciarla sola sotto le macerie o di fronte ad un'inondazione non portare di soccorso quindi il vero grande problema è riuscire ad avere anche informazioni dei cittadini, che anche in queste zone bisogna preparare anche alla popolazione quindi non solo agli operatori perché fornire l'informazione è importante, quando un'area colpita è molto vasta il pericolo di concentrare tutte le forze dove si ha la percezione della gravità può portare a trascurare o a, a, a in ritardo, in zone dove invece magari si deve salvare una vita ma quella vita può essere salvata dall'intervento del tempestino. Eh, questo è importante perché il piano io devo dire che il piano sono è sempre fatti ma io quando arrivavo in una prefettura mi accorgevo che il piano stava in un cassetto e che nessuno lo più perché ci sono due rischi primo quello che chi fa il piano non capisce che quel piano deve essere capito da tutti capito perché tra loro si usa un linguaggio un po' critico, specialistico mentre il piano deve essere un libro chiaro da leggere perché altrimenti neanche gli operatori sono in grado di dire, non lo leggono neanche perché è talmente fatto da, da chi si richiede uno specialista perché è uno specialista nei piani di protezione civile, è quello che riesce a rendere il piano intellegibile, facile da leggere, facile da capire. La seconda cosa è che il piano deve essere conosciuto, certo dagli operatori dell'emergenza, dai comune che dovranno trovarsi ad affrontare, ma anche dai cittadini: cioè i cittadini devono sapere come si muoveva il sistema del soccorso invece la tendenza di il pericolo è quello un po' burocratico ho fatto il piano, sono a posto, il piano ce l'ho lì questo è il rischio di sicuro il rischio di piano, perché io ho sempre trovato ma questo anche 40 anni fa dei piani che poi sono riuscito a leggere alla fine delle precize perché erano poco intelligibili, erano complicati Stavo, non si sapeva più in quale cassetto erano stati infilati perché però si sentivano la coscienza a posto dicendo: Noi abbiamo fatto il piano, il piano c'è. Sì, il piano c'è, ma piano c'è, si è vissuto dalla popolazione e dagli operatori. Ma anche lì dovevo dire che è importante che queste cose siano preparate. Perché se io do un allarme alle due di noi, e la gente mi corre per strada disordinatamente, e rischio di fare più vittime che si stessero a casa tranquilli. Quindi bisogna stare molto attenti: il piano se, i piani di protezione civile devono contenere anche come ci si comporta una certa e sapere se il cittadino lo conosce. Non basta dire do l'allarme donna l'allarme vuol dire anche creare panico, ma non per il panico, è per gli effetti che il panico può avere. Cioè, la gente che fugge disordinatamente una direzione del luogo da dove arriva l'onda di piena, e beh veramente in questo modo l'allarme ha creato una quantità di vittime. Credo che spesso il non aver dato l'allarme ha salvato molte vite umane. Ecco, io devo dire, perché dare l'allarme significa mettersi a posto la coscienza per chi lo dà, ma non significa salvare le vite umane se i cittadini non sanno come ci si comporta quando viene dato l'allarme. Anzi, se io prevedo di dare un allarme, devo prima di tutto sapere che i cittadini sanno quando do un allarme come si devono comportare. E io saluto, so che voi. Ecco, io vedo con molto favore le iniziative che tendono alla formazione, alla preparazione. Perché il pericolo della protezione civile è che quando si ha la fortuna di non avere una guerra, la gente è convinta che la guerra non venga mai. E allora il pericolo è la, la, il silenzio e il disinteresse che si diffonde quando l'emergenza non c'è o si è lontani dalle emergenze. Invece una vera guardia grande protezione civile è quella che si prepara bene in tempi di pace perché allora quando ci sarà l'emergenza, se ci sarà l'emergenza, augurandoci di avere l'emergenza, però se ci dovesse essere chi si trova ad operare e a essere operare non solo come operatore di protezione civile, ma come cittadino che deve avere chiari modelli di comportamento che deve adottare, bene allora veramente rischiamo possiamo evitare di rischiare delle vite umane inutilmente per mancanza di atteggiamenti che possono veramente salvare la vita delle persone.